Benvenuti sul canale di scuolainsuffitta.com In questo breve video vi mostro una delle tante attività montessori per bambini che possiamo realizzare in casa con materiale di riciclo. In questa tavola ho utilizzato la base di cartone recuperata da una scatola, dei ritagli da una vecchia camicia da uomo che andava scartata e una molla. Ho tagliato la camicia tenendo soltanto poca stoffa oltre l'allacciatura e ho accorciato la lunghezza della stoffa in modo tale da avere il percorso dei bottoni in un tratto più breve della stessa dimensione della mia tavola. La scelta di cucirla è, sta a voi, potete cucirlo, potete graffettarlo, potete utilizzare la colla a caldo per abbreviare il, il tratto e renderlo più semplice per i bambini. Un piccolo consiglio, oltre a questa che è una tavola di esempio, cercate di strutturare le tavole considerando sempre la lunghezza delle braccia dei bambini. Questo perché se si devono sporgere troppo, se si devono continuamente alzare, rischiano di spostarla, di trovarsi a disagio. È un piccolissimo disagio che però influisce sull'esito del loro lavoro perché sono scomodi semplicemente. Quindi potete farla così se avete modo di proporla in, su un tavolino che permetta di agire facilmente lungo l'allacciatura o anche su una base più piccola. Vi rimando al sito per altre attività montessoriane dedicate ai bambini. Buon lavoro!